Allora, sì, eh, Presidente, la ringrazio anche perché ho l'opportunità magari di eh, chiarire alcuni aspetti sulla eh, questione vicenda di Falcognana. Eh, forse non sono stata chiara prima nel mio intervento in discussione generale o forse era distratto il consigliere De Priamo, non mi ricordo se era in aula... Eh, in realtà eh, io devo dire appunto che mi fa sorridere che oggi eh, il centrodestra porti eh, questi atti eh, per far sì che eh, non venga eh, individuata nel sito di Falcognana un, il nuovo sito per il conferimento dei rifiuti perché come ho detto ma mi piace ricordarlo e lo voglio fare con più forza come ho detto prima eh, nel mio intervento quella discarica fu aperta proprio sotto il eh, storace quando era presidente della regione Lazio allora è chiaro che mm, forse non, è, non ho chiarito bene prima anche che io prevengo consigliera Grancio io ho tre minuti consigliera Grancio allora, eh, quello che voglio dire è che sono, se non vengo interrotta, che io provengo da quel territorio come il consigliere De Priamo. Giochiamo a carte scoperte. Eh, C'è pure un onorevole Brunetta che sta da quelle vive, in, da quelle parti, eh, sappiamo benissimo che ha una villa eh, e che quindi si incatena a quel cancello quando questa discarica è stata proprio autorizzata dal Presidente di una forza del centrodestra e quindi comunque vicino a voi. è chiaro, l'abbiamo ripetuto e l'ho detto anche io ai microfoni, mm, eh, l'ha detto anche il capogruppo Pacetti. Eh, in quel sito il Movimento 5 Stelle non vuole che vengano portati i rifiuti. Questo deve essere chiaro, come in quel sito, come in altri siti eh, previsti dalla relazione tecnica. Abbiamo detto che Falcognana ricade nel municipio nono. Sono stati individuati altri tre siti, ma questo noi non lo accettiamo e rispediamo al mittente la richiesta, se mai avverrà, eh, da parte della Regione Lazio di portare rifiuti eh, a Falcognana. Falcognana già paga, i cittadini di Falcognana eh, pagano già un prezzo molto alto perché si porta il fluffo, è stato detto più volte anche da una cittadina che è intervenuta in aula, che è già eh, un rifiuto pericoloso. Eh, io vi invito tutti ad andare a vedere a Falcognana, però vedete anche il mio dialogo qui, che parlo ora con voi, è assurdo perché, ripetiamo, non sono presenti signori della Regione Lazio che dovrebbero invece sapere che assolutamente eh, a al falconiano non si possono portare rifiuti perché c'è un territorio tra l'altro bellissimo l'ho già detto l'agro romano meraviglioso che nessuno può toccare da un punto di vista quindi sia naturalistico ma anche di salute umana quel territorio sta già pagando troppo Quel territorio, quella discarica, voleva essere aperta anche dal sindaco Marino, perché noi certe cose non ce le dimentichiamo chi vive i propri territori, ma fortunatamente eh, si, risol si risolse in un altro La modo. A quindi il, eh, il fatto che in questo ordine del giorno, dice il sindaco, e la giunta ad attivarsi presso gli organi della regione Lazio esprimendo la contrarietà alla individuazione del sito di Falcognano e il conferimento dei rifiuti urbani noi l'abbiamo già detto apertamente, lì non verranno portati i rifiuti e siccome o si condividono eh, gli ordini del giorno oppure io non permetto alla forza di centotrezza di metterci il cappello perché mi fanno veramente ridere io voterò contrario